Come si può vedere eh, da questa videata che è comparsa oggi, eh, i tecnici di Google stanno lavorando sulla piattaforma Meet e quello che loro dicono qua è eh, che stanno, si stanno concentrando sulla sicurezza. Quindi l'anno scorso poteva succedere che quando si apriva eh, la, la videochiamata tramite Classroom ci poteva mh, capitare di eh, vedere già degli studenti che ci aspettavano. Questo significa che eh, all'interno di, di Classroom il link meet di Classroom non era propriamente sicurissimo nel senso che ehm, Chiunque fosse iscritto al corso poteva entrare anche in assenza de degli insegnanti. E, la conseguenza poteva essere riunioni istemporanee no? dei ragazzi. Adesso, come vedete, hanno messo un blocco a questa possibilità e quindi gli insegnanti e i co-insegnanti, cioè gli altri insegnanti che noi abbiamo invitato nel nostro corso, sono gli organizzatori della riunione, quindi sono tecnicamente i proprietari della riunione, mentre gli studenti, cioè l'ingresso degli studenti, viene moderato. Se non c'è già un insegnante presente, gli studenti in teoria non possono entrare nella stanza. E non ho ancora... Ho avuto modo, ringraziando il cielo, perché significa che non ho classi a distanza, non ho avuto il modo di eh, provare questa nuova possibilità, però insomma è facile da capire. Mm, si tratta della funzione di moderazione. Ecco, eh, fa vi faccio vedere qualcosa di collegato sempre sulla funzione di moderazione perché è importante. Allora andiamo in Meet. Io ho già aperto dai soliti nove puntino aperto eh, la home page di Meet. Come vedete stanno veramente lavorando molto per rendere eh, questa app più competitiva. Io voglio iniziare una nuova riunione di cui sono proprietaria, quindi lancio una nuova riunione, avvio una riunione adesso. Come vedete sono entrata nella mia riunione e, e tolgo il microfono per non avere l'effetto con le onde. Ecco, quello su cui volevo mh, attirare la vostra attenzione è l'ultima icona a destra. Questa icona, che ha l'aspetto di uno scudo, non a caso... E di un lucchetto chiuso non è visibile da parte di tutti, è visibile solo al proprietario della riunione, ovvero alla persona che l'ha lanciata o che ha e che poi ha condiviso il suo codice. Se io clicco su questo scudo, compaiono i comandi di sicurezza. Ecco, i comandi di sicurezza, ehm, dei comandi di sicurezza, vorrei ehm, Dare la vostra attenzione su quest'ultimo l'accesso rapido. Allora, l'accesso rapido che io ho di default posizionato sulla destra vuol dire che eh, quando eh, le mie, eh, io lancio le mie riunioni tutti possono entrare senza moderazione. Se invece questo cursore a slittamento fosse qua, in questo modo nessuno può entrare automaticamente nella mia riunione e sono io che eh, modero l'ingresso, che quindi apro l'accesso a chi chiede di partecipare, d'accordo? Quindi questo è, è essenziale. Se voi trovate mh, che fastidiosamente tutti vi chiedono di poter accedere alla vostra riunione voi non sapete il perché, andate a cercare lo scudo e cliccate sullo scudo e agite su questo cursore. Ecco, come vedete, le altre, gli altri due cursori si riferiscono alla possibilità di scrivere in chat e alla possibilità di presentare eh, dei contenuti eh, agli altri partecipanti. Ecco, questo mi sembra importante perché ho visto che non tutti sono consapevoli, essendo l'interfaccia nuova da quest'estate, cambiata quest'estate, le persone non, non si ritrovavano tanto. Questo cursore qua esisteva anche prima, solo era spostato qua a sinistra e non mi ricordo se c'erano tre puntini o qualcosa del genere. Allora spero che queste mie brevissime indicazioni siano di aiuto pratico e vi saluto.